Bastano soltanto due mele al giorno? Anche una volta, mangio mezza colazione e mezza pranzo Io me la godo parca colazione e a pranzo sono i fruttariani mangiano frutta dolce grassa e frutta ortaggio come zucchine melenzane e pomodori non accettano i semi e neanche le foglie come l'insalata oppure i tuberi queste sono le mie golosità autunnali uva e caccia il tuo frigorifero è così non c'è niente dentro <ride> come non c'è niente guarda quanta roba c'è non bevono acqua dormono 3-4 ore a notte e dicono di sentirsi rinati da quando hanno optato per questo regime alimentare a cui tutti o quasi arrivano per gradi, come Max. All'inizio magari stavo una, due ore a mele, poi 3-4 finché arrivi a regime e fai solo la cena fruttariana. Perché mangiate solo frutta? Il motivo principale è un dato scientifico. L'uomo è fruttivolo, esatto, per milioni di anni. Mot poi gli altri motivi sono un motivo etico, perché le piante sono esseri viventi, come gli animali. Il motivo più importante però è quello ambientale. Sì, però questo platano, per arrivare qua, ha fatto esatto. tantissimi chilometri. Esatto. Eh? esatto, e questo è quasi a impatto zero, paragonato a un allevamento di eh, gli animali a chilometro zero. I like to eat, eat, eat apples and banana. E se i vegani nell'ultimo anno sono triplicati qualcosa si muove anche tra chi mangia solo frutta Dal momento che a Milano dopo l'apertura di questo ristorante fruttariano Nel prossimo fine settimana si inaugurerà il primo festival sostenibile fruttariano Mostrerà anche attraverso dei simpatici, divertenti show cooking come si cucina a fruttariano E come si cucina a fruttariano Dove noi usiamo la zucchina che è un frutto e, e si ricava uno spaghetto, pomodorino pacchino secco, zucca delica. Oh. Mi devo mangiare qualcosa che mi ricorda lo spaghetto, non lo posso mangiare direttamente lo spaghetto. Perché lo spaghetto ti intossica, amore. Mi alimento principalmente di frutta da almeno tre anni. Da un anno e mezzo, cinque mesi. Mangiavo tanta carne, ero un cannibale. Il mio peccato più grosso era il pane e la pasta, tutto quello che si tratta di farine. Piaceva la carne. Sì, come a un tossico piace la droga. Sgarra? Ogni tanto sì. Poi prendo un po' di focaccia. Qualche verdura, ma eh, al 90-95% sono... Uno sgarro è un piatto di pasta. Va bene ridimensionare il consumo di carne e pasta, ma siamo sicuri che si possa fare a meno di tutto il resto? Mangiando solo frutta possiamo andare incontro a carenze che passano dalla carenza di vitamina B12 alla possibile carenza di vitamina D, a una carenza di proteine. La frutta è estremamente positiva a livello nutrizionale, è assolutamente comprensibile che queste persone comincino a stare bene. Il punto fondamentale, ricordiamocelo, è che alcune carenze si sviluppano col tempo. Queste persone dicono che loro dormono pochissimo dormono tre ore a notte. È una cosa che può succedere nel senso che il fatto di mangiare meno eh, in alcuni casi porta a una riduzione della necessità di sonno notturno.